Ma poi cosa facciamo in, questo, in questa giornata? Cosa si fa? Andiamo a scoprire il bambino interiore. Il bambino interiore. C'è quella cosa un po' che magari uno si è dimenticato, sì. che non ci parla tanto. E quindi è diventato... Sì, sì, serio, lui è diventato sì, serio, triste. Già. <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Molto serie e triste. <ride>